In questa prima lezione impareremo a far funzionare i led connessi ai pin digitali di Arduino e a far entrare dentro Arduino dei segnali con dei bottoni. La prima differenza che ci salta agli occhi è appunto il modo di usare questi pin di Arduino, ovvero eh, pin di in input e pin in output. Quindi segnali che possono essere sia in ingresso che in uscita. Logicamente il LED sarà un segnale in uscita, mentre il bottone sarà un segnale in entrata che andrà letto da Arduino. Altra importante differenza è quella rappresentata dal segnale analogico e digitale. In breve, un segnale digitale è un segnale che può avere solamente due valori, o alto o basso, oppure che dir si voglia, 0 o 1. Mentre invece... Un segnale analogico è un segnale che varia con una certa continuità. Eh, andremo inoltre a dare un'altra definizione, che è il, quella del lampeggio, ovvero eh, chiameremo lamp 1000, un lampeggio che ha un periodo di un secondo, cioè che ogni secondo ripete il ciclo, e che chiaramente che cosa fa? Sta acceso a 500 millisecondi. Poi spento 500 millisecondi ed ecco che dopo 1000, appunto, ricomincia il suo ciclo, come si vede qui dallo schema rosso. Sempre a titolo di esempio, l'AMP 1500 sarà logicamente un LED che sta acceso per 750 millisecondi e per altri 750 millisecondi sta spento. Avremo inoltre anche una terza definizione. L'AMP 1000,250, quindi con un secondo dato, in questo caso il 250, che significa che il nostro lampeggio ha sempre un periodo di 1000, però sta acceso per 250 millisecondi e il resto del tempo per arrivare al completamento del 1000 starà spento. Eh, altra cosa fondamentale è la pagina dell'Arduino Reference. L Arduino Reference vi spiegherà tutti i comandi, vedremo meglio, ogni tanto ci faremo riferimento a come entrarci, ci sono un elenco di funzioni che sono tutte riportate all'interno del Reference e ci fanno vedere quali sono tutte le funzioni di Arduino che noi piano piano tratteremo, chiaramente non tutte, ma perlomeno le più importanti. Eh, altra cosa, come si programma Arduino? Arduino si programma, se lo abbiamo fisico, tramite eh, questo, che è l'Arduino IDE, liberamente scaricabile, da qualsiasi sito, e anche dal sito stesso di Arduino. E all'interno di questo troviamo già qui, dentro esempi degli esempi caricati. E per lanciarli ci basterà andare a premere questo pulsante, carica. Questa invece è una verifica per vedere che sia stato tutto scritto con un linguaggio coerente. Qui per esempio è l'esempio Blink, Basics Blink serve a far lampeggiare appunto un LED e altra cosa importante è questi si chiamano sketch e altra cosa importante sono i commenti ovvero se vogliamo scrivere delle parti di testo per spiegare il codice le possiamo scrivere con questa formattazione slash e asterisco all'inizio e asterisco slash alla fine queste cose qui racchiudono un commento ovvero qualcosa che viene scritto ma non compilato altro modo per inserire un commento e non compilarlo è il doppio slash questo sia, però il doppio slash fa non eseguire solo una riga e ovviamente questo è assolutamente fattibile anche eh, all'interno di Tinkercad basterà andare su codice e qui, eh, avendo cura di, di selezionare il testo, potremo andare ad inserire il testo. Passiamo adesso alla programmazione vera e propria del circuito e facciamo subito i primi due esercizi, ovvero il primo che sarà costituito appunto dal far lampeggiare un LED e il secondo che sarà collegare il bottone. Andiamo. Prima di tutto costruiamo il circuito necessario a far lampeggiare un LED. Prendiamo quindi un LED. A questo punto l'ingresso non sarà più costituito da uno dei cavi, ma bensì lo andremo a connettere con un pin. In che modo? Basta prendere un cavo e andare a collegarlo con il pin desiderato. Per esempio in questo caso potremo prendere l'11 mettiamo un colore al cavo, verde va benissimo, poi prendiamo una resistenza e lo colleghiamo al negativo. Questo è il modo forse più semplice per andare a connettere un led con Arduino. E passiamo adesso proprio alla struttura stessa del programma. Una volta aperto il codice, eh, distinguiamo due parti di programma che sono quelle che devono sempre essere presenti. Void setup, Void loop. Come funziona? In void setup vi è eh, una parte di codice che viene eseguita solo una volta. Mentre invece nella parte del loop abbiamo una parte di codice che viene eseguita in, in ripetizione, cioè in loop, eh, in modo infinito. Cioè arriva in fondo e ricomincia. Quindi che cosa fa questo sketch? Va qui dentro, esegue questa parte di codice una sola volta, poi arriva qui, legge la prima riga, la seconda, la terza, quello che voi ci mettete, e poi ricomincia dalla prima, sempre all'interno di questa sezione. Una prima cosa importante eh, è anche pensare al, ai tipi di dato. Ci sono dati che sono variabili, e dati invece che sono fissi all'interno di tutto lo sketch. Bene, partiamo subito, vediamo... Come fare? La prima cosa da dire è il pin 11 è un pin che deve essere predisposto per dare un'uscita, perché il led appunto è un'uscita. Quindi per prima cosa dichiaro pin mod, ci devo mettere il numero del pin, 11, e deve essere in output, perché questo appunto è un output. Cosa importantissima, alla fine di ogni riga, inserire il punto e virgola. Andiamo sull'Arduino Reference e troviamo subito CTRL F per fare la ricerca. PIN MOD, eccolo qua. Vediamo la formattazione corretta, quindi PIN minuscolo e la M di MOD maiuscolo. E poi che cosa ci inseriamo? Il numero di PIN, il numero del PIN e MODE, cioè ovvero INPUT o OUTPUT. Quindi vediamo qui per esempio già sbagliata una sintassi pin mod si scrive così 11 output e questo è tutto quello che noi dovremmo andare a scrivere void loop vogliamo farlo lampeggiare eh, per un secondo sta acceso per un secondo sta spento quindi andiamo appunto a fare uno sketch che ci realizza un eh, lamp 2000 in questo modo 1000 sta acceso e 1000 sta spento vediamo un po' come fare si può scrivere digital write si scrive il numero del pin 11 e si scrive l'uscita AIG, cioè ovvero alta si chiude si fa punto e virgola poi si mette delay che vuol dire aspetta in questo caso lui aspetta 1000 poi digital write quindi dopo 1000 millisecondi sempre il tempo in millisecondi sul delay 11, Lo Quindi qui accende, aspetta un secondo, poi riscrive spento, e poi chiaramente dovrà riaspettare altri millisecondi. 1000 millisecondi, altrimenti lui si rispingerebbe immediatamente, perché rinizia in loop. Delay è un comando potente, ma allo stesso modo che vedremo che, che ha qualche criticità perché sostanzialmente in questo di lei qui il cervello di Arduino è come se si mettesse in pausa. Eh, tutti, gli stati, tutte, tutti gli stati di ingresso e di uscita si congelano, quindi lui si congela il cervello per mille millisecondi. Vediamo un po'. Lui fa. esegue tutto, e ecco qua. Che quindi lui adesso è dentro questo modo qui di loop e va avanti e indietro. Ma vediamo un po' di razionalizzare un pochino questo primo sketch base. Ad esempio qui possiamo introdurre, abbiamo detto prima, costanti e variabili. Per esempio una costante qui potrebbe essere hashtag define, in questo modo qui si scrivono le costanti, hashtag define pin led per esempio, e ci mettiamo il numero del pin del led, 11. E poi magari si può andare a scrivere hashtag define time, ovvero il tempo in cui lui lampeggia, sta acceso e spento, e lo possiamo scrivere 1000 eh, e a questo punto qui non ci resta che andare a scrivere qui pin mod pin led output perché questo sostanzialmente lui va a sostituire tutte le volte che io chiamo pin led, grazie a questo comando, tutte le volte che io scrivo pin led, automaticamente lui sostituisce il valore che io ho messo qui. Tutto con gli spazi, niente punti e virgola, questo è il modo è la sintassi corretta. E allo stesso modo qui quindi scriveremo <coughs> pin led, qui pin led, qui scriveremo time, ancora meglio times perché a volte fa un po' di confusione, time è una variabile abbastanza riservata, si potrebbe scrivere anche pippo, paperino o pluto, non è che come lo chiamiamo, lo chiamiamo, potremmo anche scrivere appunto tempo, perché no, forse è più chiaro, tempo tempo. E vediamo che sostanzialmente ha esattamente la stessa funzione. Qual è la cosa positiva? Io vado a cambiare il tempo in un batter d'occhio, basta che metta 200 e ottengo un lampeggio molto più veloce. Me lo va a cambiare in tutte le parti del, del nostro sketch. Questo risulta molto comodo. Usare il Define è comodo per questo. In alcuni Libri, test, esercizio usano, si usa al posto di define anche un altro comando che è const int. Questo lo sconsiglio perché eh, se usato in questo modo va semplicemente ad occupare in modo inutile la memoria del cervello del nostro Arduino che risiede appunto in questo ciclo. In questo eh, altra cosa. ID low possono essere sostituiti tranquillamente con 0 ed 1, e questo non cambia. Cioè, u, chiaramente 0 sta per LOW e 1 per aig. Ed ecco che si ottiene adesso il lampeggio nello stesso modo uguale, identico a prima. Eh, si potrebbe ancora scrivere diverso questo sketch. Abbiamo detto che si può usare anche delle variabili, si possono usare. Vediamo il tipo più semplice di variabile. La variabile è qualcosa che all'interno dello sketch cambia, mentre invece noi non facciamo mai cambiare in questo sketch né il tempo né tantomeno il pin a cui è attaccato il nostro LED, eh, non, eh, non sono variabili. Mentre invece ci, si potrebbe fare uso di una variabile, la definiamo qui, all'inizio. In questo modo le variabili che sono definite qua su in cima sono poi dopo riutilizzabili sia qui dentro il void setup... Che è dentro il void loop Importante è non andare a mettere una variabile qui dentro il void loop, altrimenti, tutte le volte che lui riparte la eh, reinizializza, cioè gli riassegna il valore di partenza. Questo può essere molto scomodo. Bene, non ci resta che inserirla. Variabile di tipo bool e gli dobbiamo dare il nome a questa variabile. E per esempio, sarebbe carino dare una variabile bool stato e a questo punto lui inizializza quindi la variabile stato a 0 e qui, andiamo a scrivere qui, stato, lui aspetta un po' di tempo, e poi che cosa possiamo fare? Possiamo andare a... adesso, se noi facessimo in questo modo, lui purtroppo starebbe sempre spento. Vediamo un po'. Perché? Che cosa succede? Lui stato lo mette a 0, entra qui, scrive 0 su questo led, Continua a scrivere 0 per sempre. Però se noi adesso riuscissimo a fare qui che cambia la variabile stato, beh, otterremo una cosa diversa. Per esempio, stato uguale sarebbe perfetto se potesse in qualche modo farlo essere il contrario. Benissimo, farlo essere il contrario con Arduino si traduce come un punto esclamativo davanti. Punto esclamativo davanti vuol dire la negazione di, ovvero... Andiamo a scrivere al posto di stato la negazione di quello che è attualmente lo stato. Quindi che cosa succede? Lui fa eh, all'inizio, eh, scriverà 0, poi arriva qui, stato diventa 1 e appena rinizia il ciclo cambia e scriverà l'opposto di quello che era prima per poi aspettare il tempo e così via. Verifichiamo che effettivamente funzioni questo sketch ed ecco qua che effettivamente funziona. Altra cosa carina, a questo punto qui rimettiamo il tempo a 1000, come avevamo fatto, sarebbe visualizzare quante volte è stato eseguito il, eh, questo ciclo. Cioè quanti lampeggi ha fatto il LED da quando abbiamo avviato il nostro sketch? Benissimo. Dobbiamo quindi introdurre una variabile che conta. Che conta 0, 1, 2, 3. In questo caso qui la variabile bool non è più quella adatta da usare, perché bool può assumere solamente due valori, in quanto variabile booleana può assumere solo il valore di 0 ed 1. Particolarmente comoda, perché si può fare appunto comodamente questo lavoro qui, cioè ovvero la negazione di quello di prima, però in questo caso non ci serve, perché dobbiamo appunto contare. Quindi variabile di tipo int, dove int sta per numero intero, arriva fino a 32.000, attenzione, e poi sostanzialmente ritorna a 0. Quindi a noi ci basta e avanza per i nostri scopi, variabile int e la chiamiamo count. E chiaramente quindi qui parte a 0, basterà adesso andare qui a dire count, quindi la variabile count è uguale a count, ovvero lo stato di prima, più 1. Quindi questo vuol dire che lui a ogni giro va ad incrementare la variabile count di 1. Benissimo, avviamo incontriamo comunque un problema. Per quale motivo? Per il motivo che, sì, lui lampeggia tutto quanto, ma effettivamente non conta. Ci vorrebbe qualcosa che eh, ce la fa comparire a schermo questa, questa variabile count. E come si fa? Tramite il monitor seriale, reperibile qui in questo modo, reperibile invece qui sopra... Ehm, qui sopra in quest'altro modo, ovvero qui, monitor seriale, e quando voi attaccate Arduino lo, lo potete aprire da questo comando, e vediamo un po' come usarlo. Nel void setup bisogna inizializzare che cosa? La porta seriale, perché questa è una comunicazione che prende e esce dal cavo USB di Arduino per andare appunto nel nostro cosiddetto, così chiamato, Monitor seriale, benissimo, inizializziamolo, c'è un comando solo per fare questo, che si chiama serial.begin, aperta parentesi, 9600, chiusa, punto e virgola. 9600 è uno standard di comunicazione, mh, si chiama baud rate, e sta un pochino a, a dirci la velocità con il quale avviene questa comunicazione. Ad ogni modo noi useremo sempre serial.begin eh, 9600. E poi adesso dovremmo scrivere, sarebbe bellino scrivere la variabile, quindi count, stamparla in qualche modo a schermo. Quindi io qui scrivo serial.print e questo ln vorrebbe dire ogni volta che la scrivi vai a capo sul monitor seriale, quindi noi scriviamo serial.println per farla andare sempre a capo e ci scriviamo appunto la variabile int. Mettiamo un punto e virgola e andiamo a verificare un po' come questo si comporta. Apriamo il monitor seriale subito, uh, ok, sì, punto... eh, int che, però, non è la variabile, non è il count, ovvero quello che abbiamo contato. Ovviamente int era il tipo di variabile, vediamo monitor seriale. Ecco qua 1, 2, 3, 4. Comincia a contare, però, come vedete, conta due volte per ogni volta che lui gira. Cioè, ovvero, questo qui è il numero di lampeggi raddoppiato. Si può anche, quindi, semplicemente scrivere qui dentro count diviso 2. 0, 1. Chiaramente due volte lo scrive però è un modo di contare un po' rozzo e primitivo, c'è cioè ovviamente anche il modo di farlo contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma avremo bisogno di qualche istruzione in più, oppure di ripristinare lo sketch come lo avevamo fatto prima, ovvero digital write, pin led 1, poi si fa aspettare un tempo, poi si mette digital write, quindi si fa copia e incolla, pin led 1. Zero, oppure ancora meglio facciamo partire spento acceso e poi si eh, delay tempo e qui questa la possiamo togliere non ci serve più e adesso si incrementa sempre il conteggio e si fa un print solo del conteggio ecco 1 2 3 e Lui andrà quindi tutte le volte che arriva a leggere questa linea di testo a stampare sul monitor seriale quello che ha letto. Questa prima parte qui con il semplice lampeggio eh, la possiamo considerare finita. Andiamo adesso a vedere invece come collegare un bottone facciamo un primo esercizio con il bottone. Vediamo adesso come collegare un bottone. Per prima cosa scriviamo la, di, la parte di codice anche se il pulsante non è ancora stato collegato. e Possiamo servirci ancora di questo. E semplicemente andremo... Sì, possiamo lasciare definito il pin del LED. Leviamo un po' di, di variabili di torno. E lasciamo qui l'accensione della porta seriale. Mettiamo un nuovo, bottone, un nuovo pin di ingresso, Define pin butt e lo mettiamo per esempio, facciamo che lo colleghiamo sull'8 e chiaramente andiamo a mettere come pin MOD questo come ingresso. Per metterlo come ingresso, invece che output, abbastanza logicamente lo definiremo come input e lo chiameremo sul pin corrispondente, che sarà l'8, e quindi pin Boot perfetto, avviamo contestualmente qui anche la porta seriale attenzione sempre che questi comandi devono essere tra parentesi graffe le parentesi graffe possono anche essere fatte premendo CTRL, SHIFT, ALT e poi le parentesi quadre poi nella parte di void loop andiamo a mettere invece che questo digital write andremo a mettere un'altra cosa, ovvero un digital Digital read e dovremo andare a leggere il bottone, il pin del bottone, quindi pin bot e poi serial print ln. Pin bot. Ok, avviamo anche se non l'abbiamo, serial. Eh, chiaramente qui dobbiamo fare questo perché non va? Cioè qui in pratica, noi diciamo di, di, di stampare a schermo. Sostanzialmente questo valore, ma lui non se lo aspetta questo valore qui. Dovremmo quindi salvare quello che leggiamo da digital read su una variabile e poi visualizzarla qui dentro. Oppure andare a mettere direttamente questo all'interno del comando di serial print. Eccolo qua. Ecco qua. Adesso noi qua non potremo che vedere zero. In realtà se noi lo facciamo su una scheda vera, questa uscita qui assume un valore del tutto casuale, cioè ovvero a volte eh, leggerà 0, a volte potrebbe anche leggere 1, se lo colleghiamo prima un cavo, poi lo scolleghiamo, può rimanere alto, mm, assume un comportamento del tutto casuale, questo per un motivo. La corrente che assorbe poi questo pin è bassissima, perché è come se ci fosse un serio una resistenza da... 100 mega Ohm, un valore veramente molto alto, quindi questo pin ha sempre bisogno di essere collegato o almeno o al più, come ad esempio in questo modo, in questo modo qui chiaramente noi adesso leggiamo il codice, e vedete che adesso è andato a 1. Com'è che è possibile andare a usarlo però con un bottone? Vediamo prima di tutto una cosa ancora più semplice del bottone, quindi lui e lui funziona in questo modo qui, quando è spostato a destra sono in comunione questo morsetto e quello in comune, quando è a sinistra è in comunione questo morsetto con questo qui comune. Ci basterà adesso andare a mettere questo qui sulla parte negativa, questo qui sulla parte positiva e questo qui nella parte a comune. Ok. E adesso vediamo un po' che cosa succede. Adesso ci aspetteremo 0 perché... Prende qui il dal meno, lui circola in questo modo e quindi qui ci porta il segnale 0. Mentre invece in quest'altro modo, messo di là, ci aspetteremo 1. Andiamo a verificare che effettivamente sia così. Codice, qui c'è il monitor seriale, andiamo a spostarlo e ecco che qui appare 1. Lo rispostiamo e viene 0. Benissimo. E invece se non abbiamo un interruttore ma abbiamo un pulsante, come possiamo fare? Le cose si complicano un attimino e diciamo che assumono... Più valori. Allora, in questo modo, la prima cosa che verrebbe in mente sarebbe questa. Adesso lui sta a 0. <coughs> Perché sta a 0? Chiaramente qui è meno. Queste cose qui, vedendo anche la prima lezione, sono in comunione tra di loro, quindi la corrente qui passa, passa a questo potenziale, quindi sta a 0 stabile. E appena io premo il più, vorrei che quindi questo andasse in questo modo e più portasse corrente. C'è un problema. Se io adesso faccio questa cosa qui, nel momento in cui vado a premere lui, ora non si vede, però se noi avessimo l'Arduino quello vero, in questo modo qui andremo a bruciare sostanzialmente un pin. Lui lo legge uguale, ma nella realtà lui non, non lo fa variare. Però nella realtà questo che cosa farebbe? Creerebbe un cortocircuito, ovvero metterebbe in comunicazione il più col meno, Arduino darebbe troppa corrente e sostanzialmente nella migliore delle ipotesi si spegge, nella peggiore si brucia completamente. Però a tutto questo si può ovviare facendo che cosa? Andiamo a mettere una resistenza qui e la mettiamo anche piuttosto alta, 10 kOhm. A ah, questo punto qui se io non premo niente, lui è connesso comunque sia col filo e con la resistenza al potenziale è da zero. Se invece io vado a premere il pulsante, che cosa succede? Effettivamente lui è come se fosse connesso il pin a questo, perché sono tutti in contatto. Quindi è come se fosse connesso a questo, al capo della resistenza. Ma siccome questi qui sono tutti fili, qui assume il potenziale di 5 volt. Ma allo stesso tempo Arduino non fa il cortocircuito, perché la corrente attraversa questa resistenza e quindi non assume valori troppo alti. Quindi questo è il primo modo che abbiamo di collegare un, un bottone si chiama il modo con la resistenza in uh, pull down si chiama e verifichiamo che effettivamente il funzionamento avviamolo andiamo a vedere col codice quando non è premuto vediamo che sul serial print mi stampa 0, zero appena vado a premere il bottone ecco che diventa 1, torna a 0, ritorna a 1, ritorna a 0 l'unica cosa di Tinkercad rispetto all'Arduino uh, reale è che ha dei ritardi, comunque sia dovuti al fatto che deve simulare con, uh, con il circuito reale, otterremo veramente una velocità impressionante appena toccato il bottone si accenderebbe qui benissimo eh, vediamo questo punto qui, un altro modo di connettere il pulsante, questo qui si chiama pulsante con resistenza di pull down, allo stesso modo possiamo fare anche così, ovvero prendiamo una resistenza, la colleghiamo eh, al positivo, qui ci colleghiamo invece al negativo, ok, e andiamo adesso a prendere un un filo, lo portiamo su un altro ingresso, quindi per esempio il 4. Ok. E vediamo un po' che cosa succede. Questa qui si chiama resistenza di pull-up e nel momento in cui lui sta attaccato a 5 volt, lui effettivamente nel momento in cui non vado a premere il pulsante fa e porta 5 volt qui sopra, nel momento in cui invece io vado a schiacciare il pulsante la, il cavo va, del negativo va a connettersi qui direttamente e quindi prevale decisamente sulla resistenza qui da 10 kOhm e qui arriverà un segnale basso quindi si comporta in modo simile ma non del tutto ovvero cambiamo invece che pin boot 8 ci mettiamo pin 4 e vediamo che cosa succede si comporta esattamente allo, al modo opposto 1 quando non lo pigio, 0 quando lo pigio. Il perché di questo è che in realtà esiste un modo ancora più semplice di mettere un bottone, cioè un pulsante, su Arduino. E è questo. Se io vado a prendere un pulsante in questo modo, lo vado a connettere eh, qui sul negativo, ne mettiamo anche il colore corrispondente, nero, anche qui mettiamo questo cavo qui, coloriamolo di nero e di rosso questo. Andiamo a prendere questo e lo portiamo direttamente sul pin, per esempio, 2. Ok. Ora, in questo modo qui, sostanzialmente, se noi lasciamo le cose come sono, non, non cambia niente. Andiamo a vedere il codice, mettiamo il pin button, mettiamo il pin button numero 2, e eh, Ci aspettiamo che sia sostanzialmente sempre 0, 0 così 0 quando pigio, e insomma non cambia assolutamente niente. Però questa costruzione qui ci permette di fare di usare una cosa che è interna ad Arduino. Che con un comando possiamo usare, ovvero la resistenza di pull up interna, ovvero una costruzione del tutto identica a questa, però che risiede nell'interno di Arduino. Quindi se io adesso nel nostro codice vado a mettere a pinbat input trattino basso pull up, scrive proprio così, vediamo un po' che cosa va a succedere. Esatto, 1, quando premo lui va a 0. Ok, perfetto. Quindi sostanzialmente ci siamo esaminati tutti i modi di usare i pulsanti con Arduino, ovvero con la resistenza in pull down, la resistenza in pull up e la resistenza in INPUT PULL UP. Sarebbe adesso carino vedere un po' i valori di questi tre pulsanti tutti insieme. E poi, perché no, magari andarli a far vedere proprio su dei LED. Quindi costruiamo un po' questa cosa qui. Mettiamo due LED in più. A questo punto qui li possiamo anche cambiare il colore. Quindi mettiamo magari questo RED, GREEN, BLUE, RGB, Quindi questo RED, GREEN verde e blu per esempio e andiamo quindi a copiare questa resistenza da 330 la mettiamo qua e copiamo ancora questa attenzione ovviamente alla zampetta che deve essere quella positiva che poi connettiamo ad Arduino e prendiamo questo terzo led lo mettiamo sul 10 e quest'altro sul 7 per esempio Allora andiamo nel codice e cominciamo un po' a dare delle definizioni. E diciamo, li chiamiamo pin led 1, pin led 2 e pin led 3. Così che li abbiamo già tutti lì. E poi andiamo anche a definire tutti i bottoni. Quindi 1, 2 e 3. Vediamo un po'. E quindi qui pin button 1, pin button 2, pin button 3 e qui pin LED 1, 2 e 3. Il primo LED è collegato a 10. Il secondo LED è collegato a 7. Il terzo LED, che è quello blu, è collegato ad 11 mentre invece per i bottoni abbiamo il primo che è collegato su 8 il secondo bottone che è collegato a 4 e il terzo che è collegato a 2 e andiamo a mettere quindi <coughs> pin mod lo mettiamo su tutti quindi dichiariamolo per tutti quindi qui pin led 1 2 questo va sempre fatto se non viene fatto eh, la particolarità è che l'output eh, funziona sempre ma pochissimo, cioè si illuminerà pochissimo questo led qui se voi non mettete output. Perché lui di default lascia una resistenza interna alta per diciamo, proteggere eh, il, il pin. Di default quindi il suo che tiene l'input anche se però non può leggerlo vediamo poi dopo il pin mod degli altri abbiamo qui l'input pull up sarà logicamente il terzo bottone e gli altri due saranno solamente di input, quindi ancora una volta pin mode pin boot 2 virgola input sempre il punto e virgola e ora mettiamo anche il primo bottone eccoli qua quindi ho inserito anche i tre bottoni Void loop, eh, andiamo a vedere un po' quindi di stamparli tutti e tre questi, questi valori qui. Potremmo pensare, per come abbiamo visto, di fare una cosa di questo genere qui. Per quello che abbiamo visto finora: 1, 2, 3, pin button 1, 2 e 3. E quindi qui adesso stampiamo a monitor seriale il valore di questi tre. Andiamo a verificare, diciamo che però. È poco leggibile. Sarebbe carino invece fare, magari su una stessa riga, scrivere i tre valori, letti dai bottoni. Come si può fare questo? In realtà se io salvo come serial print, lui non va a capo. Quindi in questo modo qui scriverebbe i tre valori su una stessa riga lui va a capo solo quando prende serial.println, se non ci mettete ln lui non va a capo e vedete come andando ad agire sui singoli bottoni cambia effettivamente il valore che lui va a stampare ok a questo punto però eh, sarebbe carino magari mettere uno spazio tra i due niente di problematico basta prendere sempre il comando serial.print e andiamo ad aggiungere una parte che può essere testuale, oppure, e basta aggiungere la parte testuale, tra virgolette. Ci posso mettere per esempio un uh, ciao, oppure posso anche semplicemente lasciare uno spazio. Vediamo un po'. Chiaramente viene bruttissimo col ciao, ma possiamo tranquillamente toglierlo. E in questo modo, lasciando un solo spazio, ecco che abbiamo il risultato voluto. Ecco, ora sarebbe bello però andare a scrivere questi, questi valori qui anche nei LED in maniera tale che assumessero il valore corrispondente. Come si potrebbe fare? Allora, cosa forse più intelligente sarebbe andare a definire tre variabili che ci definiscono gli stati dei bottoni per poi dopo andarle a riusare sui LED e andare anche a fare questa, questa stampa qui a schermo. Quindi potremmo definire bool e li chiamiamo a questo punto qui stato 1, stato 2 e stato 3. Sempre il punto di virgola finale, le inizializza a 0. Nel loop, che cosa andiamo a fare? Andiamo a salvare su questi valori qui i valori che leggiamo dai bottoni, ovvero questi quindi void loop s1 uguale digital read del pin button 1 s2 uguale digital read del pin button 2 punto e virgola s3 uguale digital read del pin button numero 3 le andiamo a questo punto qui anche a stampare basta scrivere quindi qui s1 Qui al posto di lui ci scriveremo S2 e al posto di lui S3. Perfetto, a questo punto qui io avvio la simulazione e verifico che eh, funzioni tutto. Non funziona perché bisogna sempre stare attenti alla formattazione. Mettendo una parentesi in più, lui non, non si rinviene, ma ci dà l'errore. E eh, vediamo subito di che cosa si tratta. Eh, serial.print S1 in function void loop before serial manca il punto e virgola ecco un altro errore di, di formattazione, bisogna sempre starci attenti benissimo, vediamo adesso da monitor seriale che tutto funzioni come ci aspettiamo esatto esattamente lui torna a 0 e lui ritorna a 0 andiamo adesso a scrivere i valori che leggiamo direttamente sui nostri led quindi digital write e andiamo a scrivere dove sul pin led 1 che cosa ci andiamo a scrivere? il valore di s1 e così via digital write sul pin del led 2 che sarà appunto qui sarà sostituito il valore di 7 andremo a scrivere il valore di S2 e sul sempre digital ride pin LED 3S3. In questo modo non solo ci stampa sul monitor seriale quello che va a leggere, ma va anche a scriverlo come si vede bene qui sui, sui LED. Potremmo anche fare una cosa, qui se no rallenta troppo, mettere alla fine un, un piccolo delay, che specie, ora non è importante in realtà sulla scheda vera e propria. Qui diciamo che fa un pochino consumare meno risorse al computer un delay finale, quindi se possibile non è male inserirlo, specie in questi primi esercizi. Ecco qua. A questo punto qui, quando io vado a premere i pulsanti, verifico che nel monitor seriale effettivamente vada a cambiare il valore. Eccolo qua. E verifico anche che nel LED sia eh, la cosa corrispondente. Sarebbe adesso carino invece avere nel monitor seriale, come ultima variazione, sempre gli, i valori letti dai bottoni, ma che i LED si accendessero solo quando io vado proprio a schiacciare il, uh, il bottone. Quindi ovvero facendo stare spenti il LED 2 e il LED 3 fino a quando io non premo il bottone, ma facendo continuare ad avere i valori uguali a quelli che leggiamo qui. Cioè i valori effettivamente dello stato dei pin e però i LED si accendono solo quando effettivamente schiaccio. Come poter fare questo? Niente di più semplice, si va a scrivere l'S1 come stato che effettivamente è vero e si va a negare invece questi due stati, come visto in precedenza, con il punto esclamativo. Avviamo la simulazione ed ecco che al premere i bottoni effettivamente si accendono i LED ma la matrice che lucida da fuori cioè la riga che ci va a stampare dal monitor seriale è sempre quella degli stati dei bottoni. E per quanto riguarda i bottoni ci siamo sostanzialmente detto tutto e vi lascio eh, come ultima cosa dei esercizi da svolgere in autonomia e eh, dei quali vi verrà proposta la soluzione.